Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi in questo caldo pomeriggio di Torino. Eh, siamo qui al Circo dei lettori, eh, nella sala principale del Circo dei lettori di Via Boggino 9, per eh, presentare un libro a cui teniamo parecchio, perché è un libro che ci permette una serie di riflessioni, oltre che approfondire e conoscere eh, un caso eh, di particolare rilievo all'interno della gestione dell'amministrazione penitenziaria italiana. Stiamo parlando del libro edito dal editore Inaudi, Cosima Buccoliero con Serena Uccello, senza sbarre, storia di un carcere aperto. Io sono Bruno Bellano, sono il garante detenuti della Regione Piemonte. Questa iniziativa l'abbiamo voluta con la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali, Garanti Comunali, Provinciali e Regionali, presieduta con il portavoce Stefano Anastasia, che è il garante della Regione Lazio e, ehm, Abbiamo colto subito l'occasione offerta dalla pubblicazione di questo libro delle Inaudi uscito all'inizio di maggio e già eh, anticipato durante il Salone del Libro per fare questo momento di eh, confronto, di riflessione con le autrici partendo da un testo che ci offre ehm, un'ulteriore analisi e eh, valutazione dell'esperienza del carcere di Milano Bollate e delle riflessioni che eh, il vertice di quella struttura eh, Cosima Buccogliero, è stata a lungo eh, vice direttrice e direttrice del carcere di Milano Bollate e ci offre con questo libro testimonianza grazie anche alla capacità eh, della coautrice che ne ha in qualche modo fatto emergere anche i profili soggettivi, personali, di, di, di riflessione eh, partendo dal caso personale e dalla valutazione dell'esperienza personale, proprio allargando la riflessione ad, una, ad un caso che è un caso di scuola, nel senso che chiunque si occupa si occupi di carcere in italia sa che abbiamo 190 istituti penali case circondariali o casi di reclusione e, e di tutti questi 190 c'è un carcere modello che è il carcere di Milano Bollate e ehm, allora la riflessione la battuta anche così un gioco di parole molto semplice, dal mio punto di vista è anche riflettere, se stiamo parlando di un carcere modello o, cosa che ci sembrerebbe come garanti più interessante e più, eh, diciamo, di prospettiva, un modello di carcere. Cioè un carcere che ha potuto sperimentare, attuare e eh, concretizzare nella vita quotidiana di un istituto grande e complesso, 1.200 detenuti eh, una serie di progetti, di iniziative, di eh, aperture, di contatto con eh, il tessuto sociale, culturale, imprenditoriale che sta attorno al carcere per rendere eh, vera eh, la previsione di legge, per rendere vere quelle previsioni dell'ordinamento, dei regolamenti, delle norme che sulla carta fanno dell'Italia, dell'amministrazione penitenziaria, un modello eh, anche interessante a livello europeo, di previsione di ehm, percorsi trattamentali e progettuali di sicuro rilievo. Salvo il fatto che sappiamo tutti, e lo sappiamo anche diciamo, dal nostro punto di visuale molto particolare, delle nostre 13 carceri piemontesi del nostro eh, casa circondariale Lorusso russo cotugno di torino sappiamo come poi la realtà eh, la realtà dell'esecuzione penale in carcere rischia di essere non solo molto diversa ma in molti casi anche molto lontana dalla previsione della legge e delle norme discuteremo di questo libro di queste suggestioni con eh, monica cristina gallo garante dei diritti delle persone private della libertà della città di Torino con eh, Davide Mosso avvocato penalista da sempre impegnato su questi temi su Torino e a livello italiano anche con l'osservatorio nazionale delle carceri e dell'unione camere penali e soprattutto con le due autrici Cosima Buccogliero che adesso è direttrice della casa circondariale Lorusso Cotugno di Torino e che quindi insomma, in qualche modo confronta un carcere modello con una realtà molto diversa e anche molto complicata lo abbiamo detto in tutte le salse da sempre lo sappiamo ed è una consapevolezza diciamo anche della stessa amministrazione la casa circondariale di torino è definita giustamente l'istituto penitenziario più complesso d'italia sia per il numero dei detenuti, sia per eh, il sovraffollamento, ma soprattutto per la complessità dei circuiti penitenziari, la numerosità e la differenza di circuiti penitenziari compresi dentro le mura di cinta di quell'istituto e con Serena Uccello, giornalista del Sole 24 Ore, che ha eh, contribuito in modo molto significativo a questo, questo libro. Eh, mi fermo qui, do subito la parola a Monica Gallo, la nostra idea è eh, due interventi degli interlocutori che innescano la discussione, che portano delle questioni e eh, delle problematiche, poi sentiamo le autrici e poi faremo un secondo giro di interlocuzione. Monica Cristina Gallo, dal 2015 garante della città di Torino. Dal 2015, buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi, temevamo no, che con questo caldo non fosse così facile. E, allora, il, io ho letto questo libro e ho insomma, cercato di definirlo con un, una sola parola, è un libro molto sincero. Eh, sincero perché racconta in modo molto così, eh, schietto ma anche semplice eh, l'aspetto più che altro umano di un direttore del carcere, eh, un direttore del carcere che eh, per così dire tratta il carcere come la sua casa e questo emerge già dalle primissime eh, del libro eh, i temi che tocca sono tutti tutti eh, dalle, dalle donne dai bambini dai giovani dalle varie figure che eh, ci sono all'interno di un istituto penitenziario e sicuramente come garante della città di torino eh, il momento in cui eh, ho saputo e, e poi anche eh, sapete che il carcere lo chiamano radiocarcere perché le notizie in, eh, eh, non riescono a correre a a una velocità incredibile, abbiamo saputo che arrivava la dottoressa Buccogliero eh, da Bollate e eh, abbiamo iniziato, ovviamente, ad avere delle aspettative leggendo questo libro ovviamente le aspettative sono anche aumentate anche perché eh, uno pensa che eh, abbiamo una Costituzione abbiamo un ordinamento penitenziario e di conseguenza eh, gli istituti dovrebbero insomma, essere pressoché gestiti ne nello stesso modo in realtà eh, non è accaduto così Torino è un carcere che ha sofferto che ha avuto insomma, de de delle, delle ferite non facili ed è un carcere che lentamente si sta riprendendo io ricordo che la primissima volta che ho fatto il post su Facebook, eh, ma questo è appena uscito il libro, eh, qualcuno ha risposto al post su Facebook, ma cosa pensate di cambiare un carcere soltanto con un direttore? Ebbene, io vi devo dire che in questi mesi, se voi camminate nel corridoio della casa circondariale, si respira un'aria diversa, si iniziano a vedere i detenuti che passeggiano senza gli agenti a seguito, questo non lo dico perché abbiamo qui l'autrice, e la direttrice ma perché si comincia a respirare un'aria un di risalita di eh, apertura aria che io ricordo molto bene quando pietro buffa dirigeva quel carcere che era quella nave un po sfondata e con le docce ammuffite dove però non emergeva quasi mai no quel tipo di eh, sofferenza lì poi ci andremo perché comunque è un pezzo importante la struttura del carcere non emergeva quello, ma emergeva quella forza e quell'umanità che all'interno eh, regnava. Negli anni, soprattutto poi anche con eh, la situazione pandemica, eh, il carcere per così dire si è fermato e fa molta fatica a riprendere. C'è cioè, ad un certo punto eh, nel, nel libro della dottoressa Buccogliero, dell'autrice, eh, ci sono tante, tante frasi eh, che anche prese così hanno un significato eh, molto bello e molto profondo, però ehm, questo sentire anche la politica che dice continuamente il carcere fa parte della città e si deve costruire questo ponte tra carcere e, e città, lei ad un certo punto scrive Milano ha nutrito Bollate e Bollate rappresenta uno dei volti di Milano ecco io vedo qua per esempio il presidente della commissione che non è più solo commissione legalità del comune di torino luca pidello che ringrazio per la sua presenza che è una commissione che ha voluto mettere anche la privazione della libertà all'interno quindi occuparsi anche di carcere allora io la prima io vorrei fare tre domande alla dottoressa bucogliero la prima è questa è un'occasione un'occasione pubblica quindi è ancora più importante perché di gliene faccio tantissime nel suo ufficio, le scrivo tantissime mail e ricevo anche risposta, insomma, quasi passa un'ora, un'ora e mezza, ma la risposta la ricevo sempre e questo comunque è un segnale anche molto importante, però ecco capire come Torino, Torino sembra che abbia un po' dimenticato, a parte quelle strutture solide come per esempio la Compagnia di San Paolo che ha sempre accompagnato la Fondazione Musica, ha sempre accompagnato dei progetti di valore ed importanti però l'ente che noi rappresentiamo deve ad un certo punto veramente iniziare a muovere i primi passi importanti però lo dobbiamo fare insieme e quindi questa mi sembra una buona occasione per capire no, le necessità e, e da dove possiamo partire questa è la prima mia grande richiesta a un certo punto poi lei dice quando noi, non abbiamo, noi dobbiamo essere struttura là dove la struttura non c'è. Il carcere di Torino ha una struttura, ma la struttura è assai poco dignitosa, direi anche faticente. L'altro giorno ho fatto un giro nella nona sezione del padiglione B perché i detenuti volevano portarmi a vedere le docce e non, non hanno eh, desistito al fatto che io insomma ho detto a loro che sapevo benissimo quali erano le condizioni di queste docce eppure ci siamo andati un'altra volta. Girando per la sezione mi sono anche accorta che, perché poi lei sa benissimo che quando no, uno gira per la sezione i detenuti tutti ti fermano, che però la maggior parte dei detenuti dormono senza cuscino. Quindi la mia richiesta era, ma voi eh, non volete il cuscino o non vi è stato dato il cuscino? Quindi le criticità sono ancora tantissime come riusciamo, eh, quali a, che obiettivi lei si è data e quali priorità si è data in questo periodo che noi speriamo più lungo possibile ma che sappiamo anche che forse, non sappiamo, questo ce lo dirà anche lei, avrà forse anche una scadenza ad un certo punto e di questo già noi iniziamo a temere perché l'impronta di, di un direttore di un carcere è importantissima quindi eh, l'idea che possa venire a meno questo cammino appena iniziato ovviamente ci lascia ehm, un po' di amarezza, quindi per quello che cerchiamo anche un po' di certezza. Poi c'è un altro passaggio e con questo chiudo. Eh, che è una la parte, lei dedica una parte importante ai giovani detenuti perché è stata anche direttrice del carcere minorile però come lei ben sa abbiamo eh, in questo momento anche noi avviato uno studio e l'ho già detto anche pubblicamente che siamo così molto eh, preoccupati per il numero di giovani detenuti che sono presenti all'interno della casa circondariale, quando dico giovani dico eh, fascia di età 98-2003 e stiamo anche paragonando questo numero importante che rappresenta, rappresenta il 10% con altri istituti penitenziari e ci stiamo accorgendo che è un numero effettivamente che si distingue molto. No? Lei ad un certo punto sì che parla del, eh, de, del minorile, però eh, quando noi diciamo se falliamo quel pezzo di percorso lì abbiamo una grossissima responsabilità. Allora io mi chiedo il vedere questi giovani detenuti a contatto magari con eh, chi ha commesso eh, dei delitti importanti o eh, in situazioni diciamo di complessità di circuiti come può essere il carcere di torino io credo che sia veramente un'urgenza prima ancora di attendere i risultati della ricerca che comunque arriveranno eh, ehm, iniziare veramente ad aprire una, una riflessione su questa problematica perché condivido pienamente quando lei dice se noi sbagliamo in questo momento che li abbiamo noi che lo Stato ce li affida vuol dire che eh, creiamo un fallimento sul fallimento ed è facile da capire perché quando al primo colloquio con un ragazzo detenuto è ancora timoroso parlo di molto giovani è ancora mh, così impacciato imbarazzato eh, mi viene in mente proprio un tuo assistito dopo sei mesi quando lo si vede in cortile già camminare a tre con un passo diverso, vestirsi in modo diverso vuol già dire che si è innescato qualcosa che non funziona io credo eh, di aver posto insomma tra i quesiti eh, che sono poi anche i quesiti che in qualche modo eh, preoccupano un po' l'intera popolazione detenuta. Quindi mi taccio perché gli altri sicuramente sarete in grado di, di porle voi e sicuramente anche l'Avvocato Mosso. Grazie. Grazie, grazie Monica. L'idea era di sentire anche il secondo discontent quindi Davide Mosso, se passi il microfono, sì, che eh, appunto dicevo avvocato penalista è da tempo impegnato nelle iniziative appunto dell'Unione Camere Penali e mh, mi permetto, l'ho anticipato anche la direttrice poco fa, ci tengo a dirlo, qui adesso eh, Davide Mosso è anche il patrocinatore del Garante Nazionale nel processo in corso eh, al Tribunale di Torino sugli eh, eventi eh, contestati rispetto agli episodi eh, degli anni passati eh, lo dico perché in, in sala ci sono anche eh, l'avvocato Francesca Fornetti che rappresenta la garante comunale di Torino e ho visto arrivare anche Roberto Capra che eh, segue il garante regionale in quel processo che è, ehm, non è elemento di discussione oggi ma per correttezza per rappresentare un, un panorama complesso di quelle criticità che Monica ha voluto citare prima è un panorama molto complesso anche da questo punto di vista. Davide Mostro, il tuo intervento. E ovviamente il primo grazie a Bruno Mellano per aver organizzato questo incontro e per avermi invitato. Un ringraziamento a, alle dottoresse Bucogliere Uccello per questo libro bellissimo che, di cui tratterò poi quelle che sono state le principali risonanze per me e al dottoressa Gallo, anche e soprattutto per il grandissimo impegno che profonde da sempre come garante delle persone detenute. E poi a voi che siete qui e che, al quale affido un compito, che è anche il mio compito, perché. Più copie si vendono, più io prenderò eh, una percentuale insieme alla dottoressa Gallo e al, dott e al dottor Mellano. No, noi prendiamo 16,6, 16,6, 16,6. Che però destiniamo... Dovevi avvisare a, le, la casa editrice, al, che non è informata. L'ufficio al, al, del garante regionale, garante comunale, e io l'osservatorio calcio dell'Unione una camera penale. Cioè, sono qui per convincervi a comprare questo libro. Ma veramente vi spiegherò il motivo. Allora... Ehm, mi hanno colpito e userò invece più definizioni del, del libro e di quello che appunto sono state queste risonanze. Eh, la prima la riassumo in due frasi. Mm? Uso prima l'italiano e poi l'inglese, perché le, è più evocativo l'inglese. E cioè si può fare, ma bisogna avere cura. Yes, we, we, we can, eh, vi ricordate Obama, ma I care, we care, che invece era la frase di Don Milani. Perché io ho letto all'interno di queste due frasi quel si può fare, che a pagina 25 del libro mi è ripetuto, e quell'aver cura, che a sua volta è ripetuto, che sono eh, gli ingredienti per riuscire a realizzare un carcere modello che però è il modello di carcere creato disegnato dalla Costituzione e dalla legge del 1975 di ordinamento penitenziario. Si può fare, secondo me è importantissimo, anche per un altro motivo, e per questo vi dico che è importante leggere questo libro, perché io vivo in un paese in cui ho la sensazione che il sogno non ci sia più, che di fronte ad ogni cosa l'idea sia non si può fare. Certo si può fare, e quindi leggere questo libro è andare oltre, oltre eh, il racconto del carcere. Ma per poterlo fare bisogna avere cura, bisogna creare comunità, bisogna ritornare a essere comunità, bisogna sentirsi parte di un corpo sociale. E il successo di Bollate, la percentuale di recidiva, ma che è il segnale di qualcosa di molto più complesso, perché tutto il lavoro che ci sta dietro è il risultato di questo lavoro. È un libro, eh, già stato detto, ma è un libro che a differenza di molti libri sul carcere, parla del carcere visto da dentro. Molti libri sul carcere sono sociologici. Mm? a cominciare da sorvegliare e punire adesso non... io leggo un libro all'anno e mi piacerebbe elencarli per dimostrarvi che almeno un libro all'anno lo leggo ma non è questo il punto comunque se leggerete se guarderete la bibliografia sulla voce carcere società troverete un elenco di libri buona parte dei quali però sono sociologia questa invece è un'autobiografia mm? mi permetto di dire credo anche poi lo dirà la dottoressa Buccoliero se mi sbaglio perché partirsi un po' morire e allora sono vent'anni della sua vita, sono vent'anni in cui è diventata moglie, è diventata madre e in cui ha vissuto un'esperienza straordinaria e quindi almeno mi metto nei suoi panni ma posso se mi sbagliato no? eh, il dare testimonianza è anche voler condividere un'esperienza forte della vita con l'idea che insomma non sia soltanto propria ma possa andare avanti ho annotato qui, eh, normalmente se non parlo a braccio, ma invece questa volta oh, non, ho, non sono proprio scritto il discorso, ma proprio perché eh, ci tengo a che, che il libro venga comprato e eh, non per la percentuale. È <ride> un libro informato, ho scritto, no? perché comunque da molte cognizioni del sistema penitenziario italiano. Sono 128 pagine, eh? quindi non sono tantissime ma è denso sia di sentimenti, di cuore e di mente, ma anche di dati importanti, che è giusto, che importante vengano conosciuti. E in questo senso è anche un libro colto, ma è un libro colto in, un duplice, in una duplice direzione. È un libro colto perché ci sono poche ma azzeccatissime citazioni. C'è una citazione di Dostoevsky, che è fondamentale perché la, la tentazione, anche nei discorsi che spesso si fanno sul carcere, è di generalizzare. No? Abbiamo il detenuto, piuttosto il detenuto perché la percentuale maschile è enormemente superiore a quella femminile, come il paziente per il medico, come l'imputato per il giudice. Ma noi che facciamo gli avvocati... Non abbiamo l'imputato, no? abbiamo la persona che assistiamo, che assistiamo come persona che è accusata di un reato, che assistiamo perché ha subito un reato. E qui tra l'altro c'è Antonella che ha vissuto sulla sua pelle una delle più forti ferite che può vivere una persona e che può vivere una città, l'uccisione di suo marito Alberto Musi. Angelica, scusami Antonella, Angelica Dodo Varmusì, eh, dicevo, allora, il, la citazione di Dostoevsky diventa l'occasione per la dottoressa Buccoliero per ricordare che non esiste il reato, non esiste il delitto, non esiste il condannato, ma esiste una persona. E una persona che non si esaurisce nel gesto che ha compiuto che poi è la citazione che è il cuore della pace in come sappiamo, l'encifica di Giovanni XXIII. Distinguere sempre l'errore dall'errante. Riconoscere in ogni essere umano quella dignità che quell'essere umano si è dimenticato quando commette fatti enormi di avere. Anche Hitler era un essere umano. Si è semplicemente dimenticato di che cosa significasse essere un essere umano. Anche le persone condannate all'ergastro per le bombe di al signor Falcone, all'ascolto del signor Falcone, eh, al dottor Borsellino alla sua scorta, sono esseri umani che se ne sono dimenticati. Chiudo? Allora, dicevo, ma è un libro colto, e c'è una bellissima citazione dell'intervento di Calamandrei nel 1948, lo riprenderò nella seconda parte, Calamandrei, perché ci sono molto affezionato, eh, che ricorda agli onorevoli colleghi anche a quelli no, che non sono stati in carcere che lui dice non hanno avuto l'onore di stare in carcere perché stare in carcere durante il fascismo voleva dire essere stati antifascisti e quindi aver rischiato la vita ecco anche a loro che bisogna guardare bisogna vedere che poi peraltro è il, il sottotitolo del primo capitolo del libro dicevo un libro colto perché fa cultura perché leggere questo libro aiuta, nella misura in cui lo leggerete, lo farete leggere, verrà presentato, aiuta a capire che il sistema italiano dal 1948 e poi nel 1975 ha fatto una scelta precisa rispetto alla persona che viene privata della libertà personale, che non è chiuderlo in un buco, e fargli passare 22 ore su 24 chiusi in un buco, cosa che peraltro ha portato alla condanna dell'Italia per trattamento disumano e degradante. Ma è certo privarlo di ciò che c'è più importante dopo la salute, cioè della libertà personale, ma appunto. Poi per il resto fare in modo che la sua vita si svolga in quelle 24 ore nel modo più simile possibile alla vita di ciascuno di noi. Pensate se adesso noi dovessimo passare 48 ore chiusi qua dentro, no? senza poter telefonare, incontrare i familiari o quant'altro. C'è cioè, un libro, sì, vado a chiudere con due considerazioni ancora. Io credo che un altro aspetto che, che ho sentito come risonanza e che mi ha anche dato l'idea della grande di difficoltà di essere la direttrice di un carcere o direttore di un carcere, e cioè confrontarsi con l'ingiustizia, per il discorso che vi facevo prima perché le regole del carcere, la legge che regolamenta la vita in carcere delle persone, che sono finite in carcere perché hanno violato una legge dello Stato, lo Stato non le rispetta. E diceva un altro un collega anni fa della dottoressa Bucogliero, io sono un amministratore della sofferenza, e questa sofferenza la dottoressa Bucogliero in quelle pagine, con l'aiuto della dottoressa Uccello, riesce a trasmettere in un modo straordinario e chiudo su questo e riesce a trasmetterlo in modo straordinario secondo me per un motivo in particolare perché è una donna perché ha questa sensibilità per cui il carcere non è visto con lei al centro al centro ci sono le storie delle persone che ha incontrato alcuni di cui racconta ma ci sono tutte le persone che ha incontrato perché a un certo punto dirà che nella sua attività ha cercato di conoscere tutte le persone che erano bollate per quanto possibile un po' della loro storia. No? E, e qui mi faccio un piccolo confronto ecco, con altre persone di, cap di capacità che ho incontrato, altri direttori che non sono neanche più direttori, perché hanno avuto anche maggiore responsabilità, ma che forse appartenevano a un'altra generazione. O anche, e anche perché uomini maschi si mettono comunque al centro le loro storie di carcere sono storie paternalistiche come possono essere le nostre storie di maschi di uomini che vogliamo lasciare un segno che abbiamo bisogno di lasciare un segno perché non abbiamo la paternità mentre la dottoressa bucogliero sa essere madre sorella figlia di queste persone ma soprattutto riesce a fare questo Mantenendo quella che a un certo punto è anche il titolo la fine di un capitolo fondamentale cioè la giusta distanza la giusta distanza perché io leggendo questo libro a un certo punto quando raccontava di questa compartecipazione emotiva che a me sembrava esagerata no? mi sono detto ma riuscirà a, finire, cioè, riuscirà a finire questo libro riuscirà a finire il dialogo perché rischia l'esaurimento nervoso si chiama burnout ma poi quella roba lì ecco rischi di non farcela più e per fortuna recupera la giusta distanza che è una giusta distanza che riesce a mantenere anche con le persone poi che incontrerà quando sono uscite un'ultima parola per la scusami perché sennò no, è sbilanciato è sbilanciato eh, mi ricordava un po' anche perché viene citato il discorso delle Eumenidi e delle Erinni eh, in questo libro, il, la, una tragedia greca o una commedia greca in cui ci sono le due voci. Perché in realtà, da pagina 21, per tre pagine, mi pare, c'è la voce della coautrice, cioè della dottoressa Uccello, che è la voce. Alla quale risponde la dottoressa Bucogliola per tutto il libro, ma che è la voce del cittadino e della cittadina normale, specie se ferito, specie se persona offesa, specie se. E cioè la voce del voglio che paghi. Voglio che paghi, che è umana, è naturale. Io sono stato ferito, risponde una legge fisica anche, voglio una risposta di segno uguale al contrario. E allora le due voci. Per quanto poi tutto il libro no? sia una risposta, ma a parte la fine in cui si, si affronta criticamente il percorso diciamo dal 1948 in poi e quindi questa contraddizione dello Stato che da un lato dice aiuto, lavoriamo per l'inserimento, dall'altra puniamo quando non vendichiamo. Ma sono due voci che sono un filo rosso di tutto il libro compratelo grazie grazie davide mosto Vabbè, gli spunti sono tantissimi io devo ancora fare una comunicazione nel senso avevamo previsto anche diciamo la voce dell'amministrazione penitenziaria nella persona del provveditore eh, rita monica russo che purtroppo però è stata trattenuta a roma da eh, incombenze del dap del dipartimento che insomma è ancora una volta in una fase di transizione, di cambiamento, di, di individuazione di responsabilità apicali e quindi era molto dispiaciuta e devo scusare la sua mancanza qui oggi, sarebbe stata sicuramente una voce molto interessante proprio per eh, portare anche un'esperienza eh, che parte anche lì da una direzione di carcere, quello di Lecce e da una nuova responsabilità come quella del provveditorato del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Nel dare la parola a eh, Cosima Buccogliero, due solo sottolineature. A me ha colpito quell'analisi che ho trovato veramente molto eh, efficace di un mestiere, quello del direttore, che è un mestiere fluido, come una, eh, uno di quei lavori che ti assorbe e che non ti lascia in qualche modo anche quando stacchi, anche quando vai a casa anche quando sei in vacanza, c'è sempre un telefono o un'attenzione, un occhio o un retropensiero per quella dimensione e seconda cosa, eh, richiamando anche eh, gli stimoli di, di Monica Gallo eh, e la provocazione del carcere modello, modello di carcere è certo, bollate pur essendo bollate, quindi un comune eh, medio grande eh, della provincia milanese è Milano, è Milano, il carcere è sul terreno di Milano ma soprattutto attorno al carcere c'è Milano con la sua cultura, con la sua rete di imprese, con la sua eh, imprenditoria con, eh, e questo forse fa la differenza di un modello difficilmente replicabile. Sì, eh, grazie, grazie per questa, per questa ulteriore eh, così, sollecitazione. Intanto eh, mi unisco ai ringraziamenti sia a, ai garanti regionale e comunale e all'avvocato Davide Mosso anche per, la, per questa presentazione, insomma ai garanti anche per l'organizzazione di questa iniziativa in questa bellissima colnice, in questo bellissimo circolo e grazie a tutti voi che siete intervenuti davvero. L'avvocato Mosso veramente ha fatto una presentazione che nella quale insomma non avrei saputo fare di meglio perché un po' ha raccontato eh, un po' questo viaggio no? che abbiamo voluto raccontare in questo, in questo libro che è il viaggio, tanto il viaggio della mia, appunto, della mia vita personale degli ultimi vent'anni degli ultimi che si, eh, poi si, si unisce anche alla vita, alla vita professionale e quindi dal punto di vista eh, personale e eh, sicuramente insomma la, la crescita di una, eh, di, una, di una donna insomma che, che ha è riuscita anche a, a realizzare insomma, nella, nella, vita, nella vita privata eh, tutta una serie di cose partendo tra l'altro anche dal rapporto di amicizia con Lucia Castellano della quale, eh, di cui parlo nel, nel libro Lucia Castellano in questo momento è provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria di Napoli ed è anche dirigente della, delle misure di comunità e a cui devo poi anche il, arrivo, il mio arrivo a Bollate e poi appunto questo, questo viaggio del carcere di Bollate Dall'apertura fino insomma al 2021, quando, quando l'ho lasciato, e, ed è un viaggio in un, in un carcere, appunto, che sicuramente nasce eh, con delle condizioni assolutamente favorevoli, sia strutturali sia anche proprio di visione. Non ci dimentichiamo che all'epoca il primo direttore del carcere di Bollate è stato il dottor Pagano, che è stato anche provveditore qui a Torino, ed è, eh, è, è che insieme con il provveditore dell'epoca e anche il Dipartimento dell'epoca con il Presidente dell'epoca insomma avevano, eh, così, avevano, eh, avevano visto insomma avevano pianificato ecco eh, un'organizzazione un, un di carcere che doveva appunto avviarsi che doveva aprirsi e, e un carcere che eh, proprio perché eh, diciamo eh, appena aperto poteva eh, in qualche modo anche diciamo dare, dare così orientarsi eh, verso un'organizzazione eh, scusate il Giro di parole proprio costituzionalmente orientata, quindi la possibilità anche di utilizzare tutti gli spazi che ci sono al carcere di Bollate per le attività trattamentali, per le attività, eh, per le attività lavorative, per attrarre anche imprenditori, per attrarre investitori, per attrarre, per attrarre datori di lavoro che potevano appunto poi realizzare appunto delle, delle attività all'interno dell'istituto penitenziario. Quindi sicuramente la, eh, diciamo, la, la, le condizioni del carcere di Bollate sono delle condizioni sicuramente straordinarie però eh, anche eh perché appunto c'è una vision, c'è un, un programma. Sicuramente, però, eh, nel corso del tempo questa vision si, eh, si poteva anche come dire, eh, nel, nel tempo si poteva anche in qualche modo eh, allentare se eh, non ci fosse stato appunto un gruppo di persone che ha contaminato altre persone, altri operatori che sono arrivati e che hanno comunque mantenuto sempre l'obiettivo, il, il, no? il progetto. Il progetto qual, è, qual era? Eh, era quello di realizzare un istituto penitenziario di fare in modo che eh, si realizzasse un, un modello organizzativo diverso da quello a cui siamo abituati fino a questo a, anche adesso insomma a quello che ci riporta molto spesso la, la cronaca no? un istituto penitenziario in cui si dà una poca attenzione alla, alla persona e poca attenzione anche al percorso che la persona fa all'interno del carcere. Ripeto eh, Bollati sicuramente nasce sotto una sa, nasce con delle condizioni insomma veramente estremamente favorevoli che sono poi rimaste perché eh, ha avuto poi la fortuna di, avere, di, essere, di ritrovarsi proprio a, a fianco alla, alla, ai luoghi dell'Expo no? di Milano e quindi anche l'apertura dell'Expo non ha fatto altro che dare, ridare insomma, un nuovo splendore, un nuovo smalto al carcere perché insomma il, il carcere proprio, era proprio nella, nella, nei territori insomma, che hanno poi ispitato l'Expo 2015 e tuttavia eh, e quindi eh, come, come diceva Bruno Mellano eh, il calcio di bollate chissà magari non è replicabile no. in, altri, in altri in altri contesti in altri istituti eh, non ha, insomma, non, non ha le che non hanno le stesse condizioni io credo che eh, come diceva prima l'avvocato eh, credo che si possa fare invece, no? Cioè io penso sempre ed è per questo anche che eh, questo, questo libro insomma che eh, la mia idea era anche quella di eh, come dire porre l'accento sul fatto che certamente non si possono realizzare tutte le, eh, le, le iniziative che si sono realizzate a bollate e però eh, come dire il, la base da cui dobbiamo partire che è quella della relazione che noi creiamo con la persona detenuta che fa la differenza cioè negli istituti eh, come dire anche eh, anche gli istituti che hanno poche opportunità che danno poche opportunità alle persone che danno poche eh, che hanno delle mh, poche iniziative per le stesse persone detenute perché magari non ci sono gli spazi però eh, eh, è fondamentale la relazione che si riesce ad instaurare con le persone all'interno del carcere e, e credo che quello faccia la differenza noi, ci, ci, noi amministratori ci muoviamo all'interno di un contesto normativo che è molto chiaro perché abbiamo la normativa di riferimento che è molto chiara ed è la normativa di riferimento che, è, è, alla, che, che deve essere rispettata da tutti gli istituti di in Da tutti gli operatori, e, e però a parte la cornice normativa, cos'è che fa la differenza? Fa la differenza, a mio parere, proprio la, il modo con cui ci poniamo e che cosa riusciamo a trasmettere alla persona detenuta. Il carcere è un, uh, un, uh, un luogo di incontri. No? Nel, nel libro, insomma, per chi poi lo leggerà, nel, nel libro parliamo tanto di incontri, degli incontri che le persone detenute fanno con gli operatori del carcere stesso ma anche con le persone esterne. E questa occasione di incontri, appunto gli incontri che si, che si realizzano con le persone, eh, sono delle, delle, de, de, dei momenti che possono davvero eh, dare il là al cambiamento, al cambiamento che poi ci si aspetta o comunque si auspica che le persone eh, cominceranno a fare all'interno del carcere. Quindi ehm, io credo che eh, è vero, l'Istituto di Torino ha tante difficoltà, tante situazioni anche di tipo, eh, tante difficoltà strutturali la struttura di Torino non potrà mai e chissà quando, insomma per, per, per riuscire a in sesto bisognerebbe chiudere le sezioni e questo sappiamo che è assolutamente difficile perché chiudere le sezioni significa eh, trasferire i detenuti altrove ecco anche su questo aspetto io mi, mi soffermerei perché trasferire ricordiamoci che il trasferimento dei detenuti negli altri istituti non si fa mai a cuor leggero perché, eh, perché significa un po' eh, come dire, sradicare le persone detenute dagli ambienti dai loro, dai loro affetti eh, sacrificare anche le famiglie che si devono spostare anche eh, tanto lontano dal luogo di residenza quindi eh, veramente diventa complicato pensare al carcere di Torino come una, una, un istituto che, eh, che possa in qualche modo eh, come dire anche dal punto di vista dal, dal punto strutturale insomma riuscire ad essere anche se insomma eh, auspico sempre spero sempre che, che anche da questo punto di vista qualche cosa si, si possa fare perché effettivamente la struttura insomma è, ha bisogno di, di, grandi, di grande manutenzione, ha bisogno veramente di interventi molto, molto importanti. E, e poi eh, il libro parla appunto si sofferma sui, sui fatti si sofferma sui fatti si sofferma sul, su una serie di, di situazioni insomma su, alc su alcuni aspetti ecco la dottoressa gallo dice eh, su, su tutte le, le situazioni che si incontrano all'interno del carcere non so se sono tutte probabilmente eh, insomma eh, avremmo potuto anche trattare di moltissimi altri argomenti però eh, ci sono degli argomenti che, che, che stanno tanto a cuore che sono eh, quelli che riguardano per esempio la, la, la situazione appunto dello straniero che è ancora nel, nel, nel, nostro, nel nostro ordinamento comunque eh, come dire non, non riesce ad avere le stesse, le stesse opportunità, le stesse iniziative che la legge invece eh, riesce invece a, a mettere a, a disposizione per, per le persone italiane o comunque per le persone comunitarie. La, la condizione delle donne, la condizione delle donne e dei bambini, vedete eh, le donne in carcere sono anche lì una, un grande, eh, costituiscono insomma delle, una, gra una grande problematica. no? Perché sappiamo quanto le donne soffrono, le donne detenute soffrono all'interno del carcere per le problematiche legate alla mancanza e la lontananza della famiglia, molto spesso anche dalla, dalla, dai figli, che eh, insomma, eh, molto spesso sono, sono, stati, sono stati tolti, sono stati collocati in comunità, insomma, con i quali eh, con i quali figli non hanno più rapporti questione della della dei giovani. La dottoressa Gallo ha, ha toccato un argomento eh, anche molto molto importante che negli ultimi tempi almeno qui al carcere di Torino e insomma ci ha molto eh, come dire cioè, ci preoccupa molto che è la presenza appunto dei, dei ragazzi dei giovani delle persone molto giovani all'interno del carcere. Ecco abbiamo voluto insomma eh, toccare eh, i temi principali ecco le, le le gli argomenti principali che si incontrano che che, che in questa esperienza che io ho fatto a bollate ma insomma che, che, che, che qualunque direttore di carcere si trova con cui si trova a confrontarsi quotidianamente e, e L'idea di questo libro ehm, è, eh, diciamo, è, è nata anche per fare in modo che venisse eh, così mh, diffusa anche un, l'argomento carcere. Noi sappiamo che di carcere non si parla mai abbastanza, che se ne parla soltanto in situazioni e condizioni, purtroppo, eh, in cui eh, c'è cioè molto spesso insomma, eh, quando, ci sono, quando se ne occupa la cronaca, no? è difficile invece che si faccia un ragionamento e che anche la comunità si occupi di carcere. Eh, eh, come dire in maniera equilibrata ecco, senza farsi prendere dalla, uh, dalla mh, così dalle emozioni della pancia ecco. e, e invece eh, questo libro forse può dare un, un può essere insomma divulgativo può, essere, può, può cercare insomma, di, dare, mh, di fare in modo che anche le, le persone all'esterno anche le persone che si, non si sono mai occupate di carcere possano eh, in qualche modo così, avere un po' di curiosità no? Perché mh, sicuramente eh, è importante la struttura del carcere sono importanti gli spazi certamente senza spazi, non si va, senza spazi non si va da nessuna parte noi abbiamo per esempio al carcere di Torino una situazione di sovraffollamento che è veramente eh, importante e, e però è anche molto importante la sensibilità che ci mette la comunità di fronte appunto al tema del carcere ehm, io stamattina ho ricevuto un'intervista un di una giornalista della stampa e ho eh, ricordato che eh, quando sono stata proposta per l'ambrogino d'oro la, sono, sono state raccolte le firme da parte di operatori del carcere di Bollate quindi operatori del terzo settore volontari, persone eh, normali insomma che mettono a disposizione il loro, il loro tempo per, per il carcere e a me è sembrato un modo anche per eh, come dire un riconoscimento che le stesse persone volevano, no? quindi non era soltanto un, un, una, un riconoscimento a me in quanto in quel momento direttore, ma un riconoscimento proprio della comunità che ha partecipato e che ha fatto sì che il carcere di Bollate poi sia diventato quello, quello che è adesso, un, un modello all'avanguardia, un modello in cui ci sono delle iniziative che è difficile da, eh, diciamo da, da, da, da, da, da avviare in altri istituti, anche se vi ripeto, io eh, insisto molto sulle relazioni, io credo che la relazione con la persona detenuta faccia la differenza e sono molto felice di quello che diceva la la dottoressa Gallo cioè il fatto che eh, si respiri un'aria diversa, si respiri un'aria più leggera diciamo così e che soprattutto anche le persone detenute si sentano un po' più libere ecco anche di eh, poter esprimere anche il loro malessere, la loro sofferenza insomma cercate e, e, e avere un po' la consapevolezza insomma mi, mi voglio un po' augurare che abbiano anche la consapevolezza che di fronte a loro insomma sanno che ci sono delle persone che possano ascoltarle ecco grazie Grazie, grazie alla direttrice. Adesso la parola alla coautrice con eh, due piccole suggestioni. Una è questa, ehm, c'è un sottocapitolo che si intitola L'odore del carcere. Una giornalista del sole 24 ore necessariamente non necessariamente conosce l'odore del carcere, magari a Bollate fa come, come abbiamo fatto noi la visita dei garanti, del coordinamento di, dei garanti eh, piemontesi, che è stato in visita tre anni fa, quattro anni fa ormai al carcere di Bollate, dopo mezz'ora ci eravamo persi perché tante tali erano le ditte, le cooperative, le imprese, i progetti, quindi diciamo forse uno si aspetta... Un approccio di questo tipo anche economico. da ragionare... Un, aspetto, un approccio economico. Eh, no, benissimo. E invece l'altra la, questione, che è anche una segnalazione così rispetto al libro, io ho trovato molto interessanti anche le note. Le note a piedi pagina che hanno eh, in molti casi aperto no? delle finestre puntuali, ma diciamo non noiose, non eh, necessariamente burocratiche, ma molto importanti su degli approfondimenti. E questo magari delle note... Eh, sì, allora innanzitutto grazie, grazie di queste due domande che mi permettono subito di, insomma, di raccontare, da un lato, le scelte narrative che abbiamo compiuto ieri e così, ma dall'altro lo spirito con cui appunto mi sono posta e ci siamo poste in questo racconto. Parto subito dal, dal discorso. Mi avete sentito? Ok. Parto subito dalla seconda sollecitazione che per me insomma, è la più facile, quella che si può concludere più velocemente. Sì, eh, l'importanza delle note e la decisione di porre delle note eh, è stata quasi necessaria per, per eh, il collegamento al tipo di struttura che abbiamo scelto. La struttura del libro è stata più volte spiegata, detto: è quella di un libro che vuole essere un racconto. Eh, non è come dire una trattazione dall'alto ma vuole essere un racconto di vita eh, da, da chi l'ha vissuto e allo stesso tempo ponendo, ponendo in controluce le domande di tutti noi di chi non conosce il carcere, di chi eh, ha bisogno che vengano soddisfatte alcune domande che vengano date delle risposte a queste domande e, e poi l'altro aspetto è quello di dare forza al racconto attraverso le storie io come giornalista penso che eh, qualunque cosa sia più forte, non c'è cosa più forte della vita delle, degli individui se ha senso il lavoro che faccio e la narrazione è quella di restituire i fatti, le storie le riflessioni attraverso quel corpo vivo, quella carne viva che sono, sono gli individui eh, e quindi il, il libro è un libro che prova a fare eh, come dire un intreccio a intersecare ogni ragionamento attraverso un volto da cui quel ragionamento può partire eh, una storia, una voce eh, per questo era in qualche modo necessario eh, da un lato tenere il ritmo di questo tipo di, di sguardo eh, dall'altro però poiché appunto è un racconto che vuole restituire conoscenza e dare consapevolezza eh, laddove è necessario aprire delle finestre aprire anche degli spazi di approfondimento e qualche volta di chiarimento che non appesantissero appunto queste storie ma che in qualche modo eh, fossero un servizio al, al lettore e quindi da qui la scelta di eh, come dire aprire queste finestre attraverso diciamo lo strumento della, della nota. Eh, la prima suggestione, quella dell'odore è, è, è il fatto che insomma, una giornalista economica tra virgolette eh, perché da vuole restituire questo aspetto qui e invece non ci racconta i numeri del carcere intesi come eh, le imprese che lavorano col carcere, l'economia del carcere eccetera proprio per quel discorso che, che, che facevamo prima perché innanzitutto io penso, io sono stata in carcere per la lavorazione di questo libro e prima, uh, qualche anno fa, uh, per un'esperienza appunto di lavoro ed ero in parte rimasta colpita da questa, dalla sensazione che ci fosse, come dire, un'atmosfera, un odore, come accade nelle case, no? Chiunque di noi, le nostre case sono personali anche per gli odori, non solo per gli arredi eh, e questo è un fatto che personalmente mi ha sempre colpito, no? Sentire questo, e allora un po' mi ricordavo questa cosa, un po' senza che neanche ce lo fossimo chiarite molto questa cosa dell'odore è venuta fuori durante una chiacchierata con Cosima e quindi c'è stato proprio un incontrare, il fatto che si potesse raccontare quel tipo di, di sensazione, cioè la sensazione delle persone che ci vivono, degli odori delle persone che ci, hanno, che ci stanno dentro, eh, che, cosa, che cosa è cucinare in carcere, quindi immag abbiamo, io immaginavo e poi in parte, non in parte, totalmente così, ma me l'ha confermato, questi odori si mischiano, si impregnano le pareti, si impregnano i vestiti e, e non può esserci una reazione compiuta se non anche attraverso questo. Ehm, il mio punto di vista era il punto di vista, voleva essere il punto di vista di chi appunto eh, vuole farsi delle domande sul carcere e del carcere non sa niente. E io volevo che questa cosa si sentisse, cioè a Cosima spesso durante no la lavorazione di questo libro facevo delle domande anche molto ingenue, cioè molto semplici, basiche, ingenue, perché volevo che nulla apparisse scontato, perché tutti noi, come dire, no non abbiamo un'idea precisa, abbiamo un'idea vaga di che cos'è il carcere cioè ci fermiamo fino a un certo punto, tutti noi siamo attratti, affascinati come individui e anche come cittadini dal tema del male, no? ci poniamo la, il tema di che cos'è il male nella nostra vita, di cos'è il dolore e poi come cittadini ce lo poniamo quando apriamo i giornali e leggiamo le storie della cronaca, le storie in cui le vite degli individui deragliano, io mi sono sempre posta e mi continuo a porre la domanda perché una vita deraglia e un'altra vita non deraglia, che cosa fa la differenza? quando agisce questa differenza. Eh, ci sono storie in cui questa differenza è evidente dall'inizio dal punto di partenza ci sono storie in cui invece questa differenza non è mai evidente però accade accade che qualcuno come dire, compie un reato e accade che qualcuno sia vittima di quel reato allora cos'è che ci porta a essere eh, in un ruolo o in un altro ruolo però queste domande poi si esauriscono nel senso che chiudiamo il giornale e basta eh, e invece poi c'è una parte della nostra vita di cittadini che si compie dentro dentro le carceri di cui noi non sappiamo più niente, invece una parte di cui dovremmo occuparci, perché? Perché attiene strettamente a noi individui e a noi cittadini. Eh, nel, nel libro parliamo di un aspetto che è quello di un, un racconto che fa spesso, insomma, che mi aveva colpito quando Cosima me l'aveva fatto e che ritengo sia particolarmente efficace, il fatto che se io oggi vi chiedessi, facessi la domanda che pone spesso così, ma vi chiedessi di disegnare una mappa della vostra città, voi no perché come dire se siete qui vuol dire che del carcere avete eh, consapevolezza e quindi del carcere di Torino avete consapevolezza sapreste collocare il vostro il carcere di Torino, ma in generale insomma se ponessimo la domanda a una persona di disegnare una mappa della propria città dentro questa città ci metterebbe tutto tranne forse il carcere e questo accade anche quando ci poniamo, quando leggiamo la cronica una quando leggiamo cioè non, non andiamo oltre anche questa è una cosa che racconto sempre anche come come, come, come, dire, come giornalisti non ci poniamo mai il, il, il problema di raccontare quotidianamente il carcere il carcere si ferma quando arriva una condanna definitiva e la vita di quelle persone è finita lì eh, e invece a me interessava capire attraverso la voce con Cosima eh, che cosa succede lì dentro che cosa accade a quelle persone perché? non perché siano altre persone ma perché sono il mio specchio in qualche modo e non solo perché anche io avrei potuto deragliare non è accaduto e allora voglio capire perché ma perché attraverso la storia di quelle persone si compie la mia sicurezza, si compie eh, la sicurezza di mio figlio, si compie la sicurezza delle persone che amo però questa consapevolezza è una consapevolezza piena di contraddizioni eh, ed è la contraddizione che abbiamo voluto raccontare in quelle pagine a cui faceva riferimento l'avvocato la, perché se io incontro l'uomo che ha compiuto il reato non posso prescindere da un impeto di empatia cioè se l'incontro dentro un luogo chiuso come appunto una cella, come il carcere se io poi scopro il reato che sta dietro quella, quella condanna questa empatia diventa razionalità, diventa sgomento e scivolo velocemente dalla parte di chi ha subito giustamente dalla parte di chi ha subito il danno e allora come si mettono insieme questa, queste, queste contraddizioni cioè l'empatia e la razionalità, l'empatia e la vicinanza alla persona eh, che ha compiuto un danno. Io posso stare in mezzo ed essere vicina a entrambi? Posso essere vicina a chi ha compiuto il danno? Posso essere vicina a chi ha subito quel danno? Eh, io penso che come esseri umani questa, questa doppia vicinanza ci debba essere, ma non è un fatto solo individuale, è un fatto sociale, perché nel momento in cui siamo vicini a entrambe le parti e proviamo a connettere queste due parti, noi che invece siamo eh, Realtà neutre: perché non stiamo né da una parte né dall'altra, probabilmente abbiamo come dire, risolto un tema che attiene non solo alla nostra democrazia, ma proprio obbligamente alla nostra sicurezza. Si torna dire, al discorso della recidiva, cioè le persone non compiono più qualcosa se hanno consapevolezza di questo qualcosa, però per avere consapevolezza di questo qualcosa bisogna, questo io l'ho capito attraverso il lavoro che ho fatto con Cosi ma è attraverso poi i racconti di queste persone, cioè la, la conoscenza della storia di queste persone, la dove riesce il percorso di consapevolezza e dove non riesce? Riesce quando si mettono le persone nella, consapevolezza, nella, come dire, nella condizione di, di farsi carico del proprio dolore, del dolore che hanno procurato e per fare questo queste persone devono essere accudite, sembra un paradosso ma non lo è. Eh, per, com, com, com, bisogna far spazio alla conoscenza dell'altro e per far spazio, come, come accade anche nella nostra vita, quando noi siamo infelici non guardiamo nessuno, quando siamo attraversati un'infelicità, non guardiamo nessun altro siamo pieni giustamente della nostra infelicità quando è che ci accorgiamo degli altri quando siamo pronti alle relazioni, quando ci apriamo, quando andiamo alle cene quando, quando siamo, come dire tranquilli, sereni quando in qualche modo abbiamo normali angustie, normali e questo accade penso che possa accadere anche a queste persone queste persone possono essere come dire, capaci di guardare quello che hanno fatto e capaci di venire a patti con, una, con la composizione che come dire, può dare questo dolore solo se ci sono le condizioni perché questo possa accadere questo non vuol dire che tutto ciò può accadere per tutti, deve essere abbastanza, come dire, probabilmente ci sono persone per cui questa cosa, nonostante tutti i nostri sforzi, non, non può accadere perché ci sono sempre gli individui, insomma, che il male non è un'entità estratta, può, avere, può essere qualcosa di concreto nelle persone. Però il fatto che non può accadere per tutti non vuol dire che non bisogna impegnarsi perché debba esserci una possibilità per quanto più ampia possibile. Grazie. grazie grazie per l'intervento ma anche per il lavoro che avete fatto assieme perché al di là della percentuale rappresentata dall'avvocato è sicuramente un libro prezioso di riflessione, di conoscenza e anche appunto di mobilitazione del tessuto sociale di una città importante come Torino rispetto alla sua casa circondariale in accordo con Monica Casinagallo cambiamo un attimo l'impostazione del modello del moderatore nel senso che chiederei adesso se ci sono, visto che il pubblico è ricco e anche ricco di esperienze di professionalità ehm, di storie, se ci sono due, tre domande ma domande secche alle nostre autrici Vabbè così do anche atto della presenza in sala del professor Franco Prina e del presidente Francesco Gianfrotta ehm, e sicuramente tanti altri che magari adesso mi sfuggono se c'è una domanda questo è il momento poi chiudiamo il giro con un secondo intervento eh, di Monica e di Davide ok, eh, bisogna però... Eh, usare il microfono e presentarsi, visto che Buongiorno. abbiamo anche l'opportunità se ti giri. Fabrizio ehm... Maffioletti, Presenza Italia, Agenzia Stampa. Avrei una um, domanda per Sereno Uccello, ci diamo del tuo come tra certo. giornalisti. Certo. Allora, tu hai detto che i giornalisti non si occupano del detenuto nel momento in cui è finito il fatto di cronaca e il detenuto viene... Ecco, un... tu non credi però che ci sia proprio anche un problema di accesso alle cacce da parte dei giornalisti, non parliamo dei CPR, eh, quindi non sia così semplice seguire le storie di un detenuto salvo saperle per via indiretta dalla famiglia, da chi gli, st gli sta vicino. È un lavoro complicato e soprattutto è complicato per un giornalista rendersi conto di che cos'è un carcere, lui con i propri occhi, perché è chiaro che se si ascolta con la voce delle famiglie, con la voce, si ha ovviamente uno sguardo di un certo tipo filtrato, eh, ma con i propri occhi diventa complicato. Ecco, grazie, grazie, sì. grazie a questa domanda, adesso ci aiuta. Ci sono altri interventi? Allora, se viene però qua davanti, perché non l'ho detto prima, eh, l'evento è audio e video registrato dal servizio pubblico di Radio Radicale e quindi se si presenta e certo. fa la domanda. Eh, buonasera a tutti, Vittorio Prunastola, sono un AVP dell'associazione Oltre D. La mia domanda è molto veloce, dottoressa. Eh, noi ci siamo resi tanto conto del suo arrivo e di quanto ci ha facilitato l'entrata in carcere e la partecipazione. Quanto rimane ancora <ride> è questa... <Proprio> semplice? <ride> ancora una domanda? C'è ancora uno spazio per un, un intervento? AVP e sono i volontari penitenziari e la domanda era netta, precisa, vedremo la risposta. Tutto qua. Ehm, sì, Roberto, può presentarsi? Sì, Roberto Cagliero, sono, insegno letteratura americana all'Università di Verona e sono anche un volontario. Allora, eh, Intanto dico soltanto che il libro mi è piaciuto moltissimo, e soprattutto il capitolo sulle donne mi ha fatto capire tutta una serie di cose che andando in carcere per molti anni non avevo capito quindi veramente ho trovato delle informazioni utili lì. e poi soprattutto è un libro scritto bene i libri scritti male hanno sempre poco da dire secondo me invece questo è un libro scritto bene l'altra cosa che mi è piaciuta è che è un libro che è diciamo, bypassa completamente la cultura della lamentela che è l'ideologia dominante in carcere, dove tutti si lamentano i detenuti, i, i volontari, i, gli agenti, eccetera, eccetera. Questo è un libro che ti fa vedere, al di là dell'esperienza individuale straordinaria, ti fa vedere che si possono comunque fare delle cose con gli strumenti che si hanno, che a volte non sono molti, ma eh, sono, cioè è possibile fare qualcosa, è possibile vedere nel carcere qualcosa di migliore e più vicino, come si diceva prima, a non quella che di fatto è un'eccezionalità, ma che dovrebbe essere la, la norma, l'eccezionalità dovrebbero essere i carceri che non funzionano. La domanda molto breve è questa, nel libro a un certo punto eh, parla del fatto che favorisce eh, corsi, diciamo, che guardino al futuro dei detenuti, quindi non corsi di ceramica o corsi che abbiano una semplice valenza come dire di divertimento, di passatempo, eccetera eccetera. Ecco lì, pensando a quello, mi è venuto in mente che ci sono due tipi di corsi. Ci sono quelli che formano il detenuto per il momento in cui uscirà, ma anche quelli che aiutano a ricompattare la sua personalità e che magari non hanno un'immediata eh, rispondenza dal punto di vista così. Poi eh, volevo ancora chiedere un'altra cosa, ma non la sono dimenticata, <ride> Allora, ah, no, Ecco, volevo dire che sulla storia degli odori, ho un amico che è stato in carcere, ormai sono 15 anni, che non è più in carcere, e mi ha detto che aveva un compagno di cella che aveva girato tutti, tutte le prigioni italiane e lui a occhi chiusi se lo mettevano in un carcere sapeva descrivere dove era, perché dice che anche se l'odore sembra sempre quello della minestra e della de, de, de, de candeggina, però in realtà è, è, è diverso, quindi una lettura un po' prustiana no, dell'odore del penitenziario. Prego. Grazie. Grazie. Eh, volete rispondere e poi facciamo... Sì. Allora, sì. sì. sì. Allora, innanzitutto, ciao Roberto, ci siamo scritti. ti ringrazio per la bellissima recensione. Eh, allora, la domanda al collega. Eh, sì, cioè, hai ragione, nel senso che ehm, il nostro sforzo poi deve fare i conti con la realtà, la realtà ha due facce. Da un lato il fatto che eh, non tutti gli istituti, diciamo così, ti aprono le porte eh, ed è, è spesso la burocrazia è sfiancante, eccetera. Quello che mi domando io è il fatto che ma noi ci poniamo il tema dello sforzo io vorrei che ce lo ponessimo ma è un, come dire, come dire, una, una riflessione che faccio per prima su di me, sulla mia esperienza professionale, io sono entrata in un carcere la prima volta credo 12 anni fa e questo, come dire, questo grimaldello che è rimasto qui nella testa si è compiuto 10-12 anni, anni dopo, quindi come anche io ho messo la mia coscienza di giornalista su questo argomento in stallo per, per un decennio, no? quindi è anche come dire, un mia colpa. L'altra cosa è che... Le storie che noi vogliamo raccontare devono fare i conti anche col contesto lavorativo in cui ci misuriamo e spesso probabilmente eh, questo contesto non, non favorisce questa cosa qui. Volevo solo porre una riflessione sul fatto che nei giornali si parla di scuola, si parla di sanità, si parla di pubblica amministrazione. A me piacerebbe che ogni tanto ci fosse una mezza paginetta dedicata, se non proprio alla storia dei detenuti, almeno a quello che accade nelle carceri, non solo quando sono Insomma siamo in giornata post-referendum, insomma, quando ci sono questioni referendarie, eccetera, ma proprio come, come costanti, o, o non solo quando ci sono i fatti brutali, e, ma che ci fosse un'attenzione un po' più. Nei giornali si fanno le mezze pagine sugli argomenti, no? c'è la pagina chi si occupa di sanità, chi si occupa di, di, di scuola, di istruzione, eccetera, la cosiddetta cronaca bianca. A me piacerebbe che ci fosse anche il collega, io mi candiderei ad esempio, che sia il collega che si occupa di... solo così, perché questo forse potrebbe avere un ascolto o forse no, però almeno proviamoci, proviamo a capire se, se i lettori vogliono leggere queste storie. Facciamo un test, tutto qua. E poi passo. Sì, poi mh, volevo anche aggiungere che in realtà anche negli ultimi tempi un po' è cambiato molto eh, ed è molto facilitato l'accesso al carcere da parte della stampa, perché negli ultimi tempi gli ultimi ministri, ma anche soprattutto la ministra Caltabia con, uh, con l'ufficio stampa, insomma, è, agevola moltissimo il rapporto anche con l'esterno. Cioè noi ce ne accogliamo perché anche le nostre richieste sono immediatamente esaudite, quindi io credo che sia un po' anche bisogna un po' anche superare forse l'idea che sia difficile eh, il appunto accedere al, al calcio provate insomma <ride> si, si può provare e poi si può vedere si può vedere come va però sono certa di questo insomma eh, sull'odore? sull'odore ma sull'odore l'odore sì l'odore è una caratteristica è una caratteristica della, degli istituti penitenziari perché lo sappiamo che le carceri sono eh, appunto sono molte di, di, delle carceri sono fatiscenti e sono delle strutture vecchie quindi sì eh, c'è questo misto no, questo miscuglio tra la cucina la mensa e poi anche l'odore proprio delle pareti l'odore della eh, ed è sicuramente come dice Serena è come una casa che, eh, nella quale sentiamo l'odore delle persone che ci sono e eh, però voi pensate a quanto che odore ci può essere nel momento in cui non c'è nessuna separazione degli ambienti, no? Le, nelle stanze eh, dove si mangia si dorme, dove si, si, eh, quasi, quasi c'è anche il, il bagno quindi insomma è, è ovvio che la mancanza, di, la mancanza di spazio determina il fatto che gli odori sono degli odori a volte anche estremamente nauseanti no? Se non ho, che, che si cercano di coprire abbiamo detto soltanto dal, dai disinfettanti e molto spesso insomma si fa e anche peggio, questo lo sappiamo insomma L'altra domanda era quanto rimango, però <ride> <ride> <Quella rete. ride> no, sono contenta del fatto che i volontari abbiano eh, insomma, si, si accedano insomma, in, maniera, in maniera facile ecco, all'istituto penitenziario. Quindi, di questo sono molto, sono molto felice che, che, che si riconosca ecco, anche la, la, il nostro sforzo, perché eh, pensate che è anche uno sforzo per l'organizzazione eh, riuscire, insomma, a, poi a, diciamo, a, a creare delle condizioni per fare in modo che la comunità possa nel rispetto poi delle esigenze di sicurezza, di ordine, insomma, è tutto molto, molto complicato, quindi sono contenta che... No, volevo rispondere anche alla, alla domanda che prima mi aveva fatto la, la dottoressa Gallo per quanto riguarda le, le, le, le, le prospettive, no? i progetti ecco il calcio al calcio di torino giusto faccio un inciso Ma il calcio di torino come sappiamo ha bisogno di tante cose io mi sono, eh, mi sono prefissa eh, intanto di, eh, di affrontare due segmenti che secondo me sono fondamentali e che sono più che presentano più difficoltà che sono l'ingresso e l'uscita della, della persona detenuta l'uscita lo sa benissimo lo sanno benissimo i garanti con la necessità appunto di realizzare uno sportello, comunque di fare in modo che le persone vengano seguite nella fase di dimissione, che è una fase estremamente importante insomma, per le persone detenute. Sappiamo che le persone che escono a fine pena e che se escono senza preparazione hanno un'altissima probabilità di ritornare in carcere o eventualmente di essere di rimanere per tanto tempo affidati ai servizi sociali. Quindi questo è un aspetto. E così come l'altro aspetto di cui anche il garante regionale è ben al corrente è l'aspetto dell'accoglienza, che secondo me nel carcere di Torino eh, risulta anche molto. Insomma, ma difficile ecco problematico ecco questi sono i due aspetti no? l'ingresso e l'uscita senza contare però che mi piace anche dare sprint no? io vorrei ricordare che con il professor Prina, Prina siamo il primo istituto in Italia quindi il polo universitario di Torino è, il primo, è la prima esperienza in Italia in cui si consente alle persone detenute iscritte al polo di collegarsi, eh, di collegarsi direttamente al sito dell'università al sito delle, fa, delle facoltà e questa è una cosa che eh, certamente io, eh, come dire, ho trovato già tutto abbastanza pronto, però insomma mi fa piacere ricordarlo perché, insomma, è una delle cose: un'esperienza un, un importante, un'iniziativa importante che, che siamo riusciti a portare a, portare a punto. E, così come eh, un, un altro aspetto è quello di cercare, insomma, di, eh, di incentivare quanto più possibile anche il lavoro le attività lavorative all'interno all anche con le cooperative. Qui abbiamo Marco Ferrero che è della cooperativa Pausa Caffè e se, insomma mi fa piacere anche ricordare che anche all'interno del calcio di Torino ci sono tante esperienze e iniziative positive sulle quali eh, bisogna insomma anche dare eh, una, un maggiore impulso probabilmente ma insomma bisogna un po' eh, cercare un po' di, anche di, di, l'impulso derivante dal fatto che comunque su questi sono, anni, sono stati anni difficili anche a causa del, del Covid. Grazie, grazie direttrice. direttore. Cioè, L'abbiamo vale, ehm, detto preciso, l'altro ieri, eh, casa circondariale, 1443 detenuti su una capienza regolamentare che varia un po' dalle interpretazioni, 1061, secondo un'interpretazione più restrittiva, sotto i 1000, sotto, con un'altra interpretazione 1100, ma siamo lì. siamo lì, nel senso che ci sono tra i 300 e i 400 detenuti in più rispetto a quella la capienza, diciamo, ordinaria prevista mm -hmm nel momento in cui si è pensato ammesso che poi il carcere così sia stato pensato perché è una conglomerazione di successivi padiglioni costruiti espansi e quindi con una serie di difficoltà appunto strutturale inevitabile ehm, adesso chiudiamo il giro con due nuovi interventi di Monica Cristina e di Davide Mosso, voglio però ancora salutare perché non l'ho fatto prima e me ne dispiaccio eh, Maria Teresa Pichetto che è storica, docente responsabile del polo dei, eh, e dei percorsi dell'Università di Torino e anche autrice di un bellissimo libro che abbiamo presentato qui adesso avete il libro Prima della Pandemia forse una delle ultime cose che abbiamo fatto prima della pandemia, sul ruolo della cultura eh, in carcere tra l'altro magari ne daremo una copia alla direttrice perché è veramente un uh, libretto, un libro, ma libretto nella, nella dimensione, ma veramente di grande eh, apertura di eh, spunti e di analisi. Monica? Ma sicuramente insomma tutto quello che ci siamo detti ed in particolare il, le pagine di questo libro mettono proprio la persona al centro, il riconoscerla come persona, no? capita anche noi quando andiamo a fare i colloqui ne facciamo veramente tantissimi nell'ultima relazione annuale eh, abbiamo visto che sono in, abbiamo un documentato che sono incrementati almeno di, di 300 no? quindi siamo passati quasi a 700 colloqui in un anno e, e noi quando però facciamo un colloquio con una persona detenuta la riconosciamo come persona, l'ascoltiamo la e cerchiamo laddove possibile di dare una risposta ed è molto eh, come quando poi si torna in carcere che è la prima cosa che fanno quando arrivano, arrivano con la lettera che noi abbiamo scritto, ma lei ha risposto con il marchio del comune di Torino, no? quindi è proprio no, un riconoscimento che va, eh, che va oltre, che insomma si cerca di andare oltre sicuramente secondo me si può tentare soprattutto in questo periodo post pandemico che questo riconoscimento che viene dato al detenuto, che viene dato agli insegnanti con il loro ruolo che viene dato a tutti i volontari agli agenti della polizia penitenziaria ai titolari di cooperative all'interno che non sia solo un ruolo un, un riconoscimento individuale ma che diventi collettivo, cioè riuscire a mettere in rete di più tutte le forze che ci sono, perché giustamente come dice lei ce ne sono tante, però negli anni si è, perso un po', si è persa un po' quell'abitudine, eh, non dico di fare un tavolo perché non è, è, è troppo abusata la parola, però di mettersi insomma tutti insieme talvolta mh, mh, ci, ci vengono a chiedere di eh, fare delle progettualità quando magari noi sappiamo benissimo che ce ne sono già no? eh, de dello stesso tipo. Ecco, dialogare di più e dialogare insieme per andare proprio oltre a questo periodo. Grazie. Grazie. Davide? Che ha ma riaperto di... il suo fascicolo. Questo è il secondo intervento. <ride> Poi ce n'era ancora uno il finale, ma li metto insieme. Allora, il secondo intervento, in realtà, non è sul carcere di bollate, ma è sulla realtà, sull'altra realtà. Io vi leggo, visto che parlavamo prima di Calamandrei, l'inizio di una rivista, 1949, marzo 1949, Il Ponte lo digitate su internet e ve lo, scaric lo scaricate integralmente, che raccoglie le testimonianze di una serie di persone, ne cito Massimo Mila, Vittorio Foale, Golone di Ginsburg, Arturo, Arturo Spinelli, che sono stati in carcere durante il fascismo. Mm. E lì il libro, la, la pubblicazione comincia col titolo Bisogna aver visto. Le carceri italiane rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta. Noi crediamo di aver abolito la tortura, ma le nostre carceri sono un sistema di tortura, la più raffinata. Ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte, ma in realtà diamo a goccia a goccia la pena di morte in maniera meno pietosa ancora di quella che viene data dal carnefice. Noi parliamo di emenda dei colpevoli, di rieducazione, ma le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori ma questa citazione di Calamandrei è in realtà quello che disse Filippo Turati che aveva fatto esperienza del carcere alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1904 e Filippo Turati nel 1904 quindi 118 anni fa però era fiducioso cioè diceva ma tra un po' di decenni noi ricorderemo il carcere, quello descritto nel 1904, un po' come oggi noi ricordiamo Le segrete di Castel Sant'Angelo. Allora, è uscito due anni fa, e, eh, in riedizione un anno fa, un libro dal titolo Vendetta pubblica, il carcere in Italia. L'ha scritto, tra, i, tra gli altri, Marcello Bortolato, che è attualmente il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che è il luogo deputato per Antonomasia alla eh, rieducazione, alla pena illuminata, eh, perché tra l'altro la legge Gozzini, ma prima ancora la legge del movimento penitenziario, nacque in quella cultura in cui c'era il senatore Gozzini, c'era il eh, presidente Margara del Tribunale di Sorveglianza e poi capo del DAP e quindi eh, insomma che conosce a fondo questo sistema ma poi io vado a Così, a, a spiluccare da alcuni articoli gli ultimi due mesi il carcere genera crimine. 4 giugno 2022, Ferruccio De Bortoli. Poi gli raccolgo: eh. altro che rieducare, il carcere porta i condannati a tornare a delinquere. Volevo buttare il codice, ma così no, avevo pensato: prendiamo il codice, lo butto no, perché questa è la legge dell'ordinamento penitenziario. Così butto i fogli, va bene lo stesso. Altro che rieducare, il carcere porta i condannati a delinquere, Luigi Manconi da magistrato ho capito che il carcere non serve a niente, intervista del 13 maggio a Gerardo Colombo uno che è stato illuminato sulla via di Damasco le carceri sono palestre del crimine, parla De Fazio segretario della Will pa, una delle 18-20 sigle penitenziarie perché una delle rovine del sistema carcere in Italia, cioè si è ridotto così, sono i sindacati penitenziari e non approfondisco su cosa disse il signor Romano imputato a Torino della, della garante qui presente la maledizione delle recidive un incubo da cui non si esce più la conferenza Stato-Regioni punta reinserimento. i dati sono un disastro eh? perché questa è la situazione in questo paese ma poi prendiamo il, questa legge dell'ordinamento penitenziario a me fa particolarmente piacere che ci sia il dottor Gianfrotta qui presente perché lo riprenderò nell'ultimo punto di questa invettiva no no stia ancora qui non se ne va eh, allora la legge di dell'ordinamento presidenziario, all'articolo 61 dice che per l'esecuzione della pena ci sono le ehm, case di arresto eh, e per le, poi ci sono le case di reclusione. Per le persone in attesa di giudizio ci sono le case circondariali. Mm? Poi si è detto che nelle case circondariali, che dovrebbero avere soltanto le persone indagate, imputate, si è detto possono stare le persone fino a 5 anni. La direttrice del carcere di Torino, l'autoressa dottoressa Buccoliero, ha un carcere in cui ci sono dal ladro di galline o di quello che lui ha rubato la bicicletta l'altro giorno, al condannati ad eh? passando per le donne, le donne con bambini, le persone semilibere, gli sex offenders, le persone straniere. Eh, i collaboratori di giustizia, le persone in alta sicurezza, manca soltanto una cosa, cioè un po' come io leggevo un libro e mettevo le, le, come si chiama, le pieghe a ogni pagina in cui c'erano delle cose interessanti, alla fine erano tutte interessanti, forse me ne è rimasta una senza pieghe. Nel carcere di Torino manca il 41 bis, ci cioè sarà, in, ah, ci sarà, ecco così abbiamo una torta completa, persone imputate oppure condannate fino a 5 anni. Vogliamo andare avanti? Allora, andiamo avanti il lavoro. Eh? Il lavoro è fondamentale e c'è un bellissimo capitolo anzi più di un, di un capitolo in cui la dottoressa e la dottoressa e la dottoressa mettono in evidenza, come hanno detto oggi, quanto sia importante il lavoro per il recupero della persona perché restituisce dignità. Il lavoro è una chimera, perché è vero che si citano le 8.000 persone che lavorano nei carceri italiani. Ma voi pensate che delle persone condannate alla pena dell'ergastolo eh, fanno lo scopino, eh? fanno lo spesino, cioè noi abbiamo una persona di 50 anni che ha fatto una strage, e dice che lavoro fai tu in carcere, innanzitutto devi fare la domandina, che manco sei anni ti fanno fare la domandina, no perché la maestra si vergogna di dire fai la domandina, fai la domanda, ma dopo aver fatto la domandina tu accedi a fare lo spesino e lo fai per un mese, due mesi, eh? quindi quei dati tra l'altro sono taroccatissimi, perché danno conto di tutte le persone che hanno lavorato, ma se non ha lavorato due mesi è come se non avesse lavorato. Chiudo, cioè potrei ancora andare avanti, per le cose no, sono in infinità, no. ma, ma scusate, chiudo perché c'è appunto il dottor Gianfrotta e si è parlato prima del, della connessione con l'uscita, col momento dell'uscita come momento fondamentale, e quindi non posso fare la segreta che ho Scenica scenicamente è bello allora, chi... poi io ho conosciuto Davide Mosso nel primo convegno che abbiamo fatto in consiglio regionale era arrivato di corsa trafelato con la toga e aveva buttato sta, sta toga, volumi palazzo Lascaris no, sta esagerando Ero, ricordavo solo che mentre noi parlavamo della chiusura degli OPG c'erano un sacco di gente in OPG come ancora adesso dovrebbero stare nelle REMs, stanno in carcere a 21 anni al San Vittore un ragazzo si è, è impiccato Dicevo, chiudo con questa parte diciamo, di vispolemica all'insegna dell'indignev, no? del libro del partigiano 93 in francese, eh, che dice consigli di aiuto sociale, articolo 74. Eh. Perché nel 1975 non, vuole più che io prenda, non si vuole più che io prenda, eh, tattinga da, da, da quello che, di cui mi ero preparato, quindi sono obbligato a chiudere prima ancora che mi tolga la parola um, Bruno Mellano. Allora, il Consiglio di Aiuto Sociale eh, dice: nel, nel capoluogo di ciascun circondario, cioè dove c'è un tribunale, è costituito il Consiglio di, di Aiuto Sociale. Presieduto dal presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato e composto dal presidente del Tribunale dei Minorenni, da un altro magistrato, da un rappresentante della regione, da uno della provincia, da un funzionario civ civile dell'interno, dal sindaco, da un delegato, eh, insomma, da dai direttori degli istituti penitenziari. Bene, il dottor Gianfrotta, che è stato vice capo del DAP per un certo periodo eh, prima di. sì, per un certo periodo. Fece le scarpe, Caselli fece le scarpe a Margara perché dobbiamo dirla tutta, no? E quindi introdusse i gomme e calciò Margara. Ma il dottor, dottor Gianfrotta fu vice capo del DA, poi diventò presidente della sezione del Tribunale delle Indagini Preliminari del Tribunale di Torino e istituì, mi correggo se sbaglio, un consiglio d'aiuto sociale. Quanti sono i consigli di aiuto sociale in Italia? Uno che io sappia, perché la Rita Bernardini facendo una visita del carcere di Palermo con il presidente del Tribunale di di Palermo gli ha svelato che c'era questo articolo 74 soltanto da 50 47 anni a lui è piaciuta ed è nato questo consiglio di aiuto sociale gli abbiamo parlato con Bruno Mellano lui ha mandato una lettera a tutti i presidenti del Tribunale d'Italia credo alcuni no, del, Piemonte, a mi sono del Piemonte per cominciare non ha risposto neanche uno neanche uno allora, noi qui il Consiglio di Aiuto Sociale ce l'abbiamo pronto, eh? perché noi abbiamo un, un ex magistrato, abbiamo due professori che hanno fondato il un polo universitario, abbiamo insomma, la, la possibilità innanzitutto di costituire il Consiglio di Aiuto Sociale, quindi la prima cosa che noi avvocati faremo domani mattina, di Torino, no? quelli citati prima, sarà fare una richiesta perché venga fatto il Consiglio di Aiuto Sociale. La seconda richiesta sarà quella di fare una visita guidata al carcere di Torino con i giornalisti di Stampa, Repubblica, eh, Corriere della Sera e anche Cronaca, qui, sperando che non vada come l'altra volta, perché noi facevamo una richiesta quando facciamo la visita il 3 dicembre del 2019. Ma l'ottimo Pietro Buffa, che all'epoca era il numero due del DAP, ci disse: voi sì, ma dei giornalisti manco a parlarne. Mm? Detto questo, per finito, ho finito con il cagliere di ne avrei ancora uno su, sì. sul su, sì, fatto dei, dei bambini in carcere, questo però dimmi, per dico, sì. perché i bambini in carcere, nel 2015, no? Andrea diciamo per, dico, certo. eh, Orlando proclamò al 31 dicembre non ci sarà più un bambino in carcere. Eh? Peccato che fino a poco tempo fa era una quarantina, adesso un effetto positivo del, del virus sono, di, sono diminuiti, ce ne sono 19, 16, non a Torino 3, ma in tutta Italia 19 e abbiamo il deputato e la cartabia che dice mai più nessun bambino in carcere. Peccato che lo dica una legge del 2001, 8 marzo 2001, fino a chiaro, che ha detto mamme con bambini in carcere non ci vanno perché andranno nelle case famiglia e le case famiglia sono due in tutta Italia e quando l'ottima il eh, dottoressa Gallo ha trovato un luogo per farci la casa famiglia, mi parava, 500, occorrevano 500 mila euro, ma la casa famiglia non si è fatta. Allora, questo per dire eh, che eh, c'è molto da fare, tantissimo da fare, perché ancora una volta noi scontiamo sul carcere quello che è la normalità in questo paese, cioè l'abissale distanza tra l'idea e la, la realtà. Eh, voglio però chiudere con un messaggio di grande speranza ecco. perché cominciare dal carcere cambiare il carcere perché istintivamente uno dice sì, ma io avevo mio figlio sulla scuola gli è crollato il soffitto e uno è morto e l'altro è rimasto paralizzato io sono andato all'ospedale e sono finito in un ospedale in cui capitò il dottor Buffa Sono rimasto 5 ore con un sospetto di, di infarto e poi gli dissero ma lei era il direttore doveva dirci che era il direttore no? a proposito di siamo tutti uguali o quant'altro allora, cominciare dal carcere perché il carcere è lo specchio di una civiltà del paese. Non ve lo dico io in questo momento, c'è la frase ricorrente attribuita a Voltaire oppure a Dostoevsky, anche a Man Nelson Mandela: dicono comunque, non dirmi degli archi, dimmi delle galere. Ma perché non dirmi degli archi, dimmi delle galere? Perché un carcere civile, ovviamente, visto che l'ultimo è specchio del, del più, sarà. Un paese in cui sono, sono civili le scuole, in cui sono civili gli ospedali, anche solo soltanto davvero chiuso, per un fatto economico. economico. Perché noi spendiamo 3 miliardi di euro all'anno per questo ambaradando di 189 carceri di cui ce ne sono due, o tre due, e due, che, che possiamo dire rispetto al modello costituzionale. E di questi 3 miliardi, se noi facciamo il conto del 70% di recidiva, vuol dire che 2 miliardi e 100 milioni li prendiamo e li buttiamo nel cesso. Giusto? Allora se noi cominciassimo a risparmiare di il 35%, noi risparmieremo un miliardo di euro e un miliardo di euro lo potremo spendere avendo carceri migliori, per scuole migliori e per ospedali migliori. Grazie. Grazie Davide, grazie per la rappresentazione scelmica. Ah, beh sì sì. Presidente Gianfratto però si deve alzare e prendere il microfono proprio per lasciare testimonianza, di sicuramente correggerà, ah no, vieni, vieni, anzi scusa, ti avevo invitato a venire in prima fila ma hai fatto il timido. No, no, no, no. Grazie, no, no, va bene. mi sembrerebbe troppo. Poi con tutto quello che è successo <ride> nel frattempo, no. non Potresti mi fa scivolare sulle sì. le leggi. No, ma solo due brevi notizie. Non sono stato vice capo del DAP, <ride> ma sì, solo sbagliato. direttore dell'ufficio dei tenuti, il che mi consentì di esserci il giorno 2000 dell'anno 2000, in cui fu aperto il carcere di Bollate. Questo semplicemente per dire che ho capito tutto quello che si è detto, nel senso che eh, era qualcosa che... La seconda osservazione è che, ahimè, nel... e questo bisogna, secondo me, cominciare anche a dire che, purtroppo, certi discorsi che facciamo oggi, che abbiamo fatto in questa sede oggi, si facevano già nel 2000 e forse anche nel 99 e forse anche nel 2001 e forse anche nel 2002, poi ho perso la presa diretta. Questa è una cosa che secondo me bisogna cominciare a sottolineare, ma non per evidenziare meriti e torti, ma perché la realtà perché la realtà è che si sono persi 20 anni e bisogna cominciare a dirlo per individuare le aree, non dico fare i nomi tizio, anche, ma individuare le aree di responsabilità di questo ventennio che si è perso, perso, perso, completamente perso, perché i temi della funzione della pena detentiva quindi della visione del carcere, del modello di istituto collegato con l'edilizia penitenziaria, la divisione degli spazi, il carcere e il territorio, erano discorsi che per me furono nuovi quando cominciai a occuparmi di carcere, me ne occupo ancora perché <ride> a titolo di volontariato eh, nel senso che non, non ho mai smesso non ho perso questa sensibilità per questi, però si sono persi 20 anni questo, secondo, questo è una cosa che se ci penso mi fa imbestialire il consiglio di, di aiuto sociale io avrei voluto chiuderlo ma non per e eh, no, eh, spiego perché venne un'ispezione ministeriale che scoprì che c'era un conto corrente intestato, non mi ricordo bene se al Tribunale di Torino in riferimento al Consiglio aiuto sociale o direttamente al Consiglio aiuto sociale e però era un conto che si prosciugava per le spese ogni anno per cui l'indicazione fu dell'assistenza ai, de ai detenuti agli ex detenuti eh, dell'assistenza eh, si occupano i comuni in base a una legge del 1975 verissimo dunque il consiglio di aiuto sociale non, ha più non opera non ha più ragione d'essere prendete questi soldi e dateli al comune riunì per delega del presidente del tribunale, riunì il Consiglio di aiuto sociale disse, beh, è finita. Volevano picchiarmi e dunque il Consiglio di aiuto sociale fu rilanciato. Fece anche qualche cosa, ma ehm, con grande fatica, ma questo sarebbe un altro capitolo. Non so poi come sia andata a finire, se funzioni ancora o no. L'equivoco era, cioè, come è potuto succedere tu questo, questa cosa che sembra paradossale? Perché? La riforma dell'assistenza sociale, dell'assistenza agli ex detenuti, era passata per una legge che però aveva lasciato inalterato eh, le norme del, dell'ordinamento penitenziario che eh, disciplinavano l'attività del Consiglio Sociale. Un paradosso italiano. Chiudo. Non ho letto il libro. Sono molto interessato per a comprarlo e a leggerlo e ho già capito che lo recensirò. Mm -hmm. grazie. bene, grazie, grazie. le battute finali alle autrici allora. cominciamo con Serena io più che una mia battuta vorrei chiudere con, eh, con una battuta di un ex detenuto diciamo così, con una piccola storia volevo leggere una paginetta ma siamo sì. troppo, troppo lunghi allora vado con solo la parte finale eh, la parte finale di questa storia riguarda un uomo che si chiama Ottavio eh, Ottavio era stato condannato per traffico di stupefacenti aveva un talento, questo lo rendeva vulcanico a, tratto, a tratti calamitanti in grado cioè di calamitare la curiosità e l'attenzione un talento che lui stesso aveva ignorato fino a quando non si era ritrovato davanti a una tela scoprissi a 50 anni questo era di fatto accaduto a Ottavio così la sua indocilità era rimasta però l'avversione verso il mondo si era in parte smussata al punto che grazie al sostegno di una comunità Ottavio, uscito dal carcere, aveva davvero ricominciato in modo nuovo. Per la prima volta, per prima cosa, chiamandosi pittore. E in effetti artista lo era veramente, perché i suoi quadri ne avevano lo sguardo e la forza. Insomma, li guardavi e pensavi che erano belli. Con Lucia Castellano, che all'epoca era la direttrice, avevamo cominciato a organizzare delle mostre e i quadri di Ottavio avevano avuto successo. Allora, una volta che aspettavamo per una visita istituzionale il vicecapo del dipartimento, ci venne l'idea di chiedergli se poteva darcene qualcuno in prestito per arredare gli uffici e migliorarne l'aspetto. Dico a Ottavio: Non è che ci presterebbe alcuni dei suoi quadri per allestire? Resto metà frase. Risposta: No. No. Penso: No. Perché no? però Ottavio non dico nulla no, d'accordo io e Lucia incassiamo e ci diciamo che la scena che abbiamo appena vissuto poteva accadere forse sulla a bullate. cosa ci stupiva? il rifiuto di Ottavio a cederci i suoi quadri? era un suo diritto erano i suoi quadri il fatto che ci trovassimo dentro il perimetro del carcere non ridimensionava il suo diritto di scegliere il no di Ottavio alla fine era la conferma che Aveva svolto nel modo migliore il suo percorso, sentiva che i quadri erano parte di lui, si sentiva artista ed era artista, così decideva di non cederceli in quel momento perché non aveva voglia di farlo, perché chissà. Qualunque fosse il motivo sapeva che dipingere non era un orpello, un accessorio, era la sua identità. Il no di Ottavio era in più la conferma che avevamo svolto al meglio il nostro lavoro. Avevamo creato le condizioni perché lui percepisse il, di poter esercitare un suo diritto e di farlo anche con la direttrice del carcere perché il ruolo non determinava subalternità. Accogliere il nodo di Ottavio è stato un esercizio, esercitare l'accettazione di quanto dura può essere la strada della condivisione. Condividere le proprie decisioni significa anche riconoscere la possibilità che qualcuno le metta in discussione tanto dal punto di vista personale che professionale non è un percorso semplice tuttavia non credo che si possa prescindere da questo atteggiamento non scorgo alternative se si vuole ribaltare il modello organizzativo fondato sull'imposizione grazie, grazie anche per questa lettura di questa pagina illuminante le ultime parole giustamente a, a Cosa Mabucogliero con una premessa la domanda che è stata ripetuta che ha legge su uh, rimani non rimani, va via, via ma, e so, al di là delle legittime scelte e delle possibilità appunto di, di di un vertice dell'amministrazione, di scegliere cosa è meglio per sé e per la propria storia, fa però il paio, e qui lo devo dire, con una realtà come quella del Piemonte, 13 carceri e due anni fa avevamo 5 direttori su 13 carceri, che vuol dire eh, direttori a scavalco su 2-3 sedi, nelle vacanze di Natale su 3 sedi, 4 sedi. Eh, fa il paio con un'amministrazione penitenziaria che ha condiviso questa denuncia dei garanti del garante regionale fatta proprio peraltro anche dal presidente della regione che ha rilanciato sul ministero questo problema dei direttori come vertice che tengono assieme l'area trattamentale, l'area della sicurezza l'area contabile dando un senso all'esecuzione di pena dentro il carcere un'amministrazione che però continuamente con le proprie eh, logiche da vertice dell'amministrazione, poi succede che con lo stesso protagonista con cui condividi la difficoltà di avere i direttori, si sposta, si sposta il provveditore, si sposta il vice capo DAP, si sposta il capo come con un vertice che, adesso, con questo chiudo, ma è inevitabile, l'evocazione eh, del Consiglio di Aiuto Sociale, caro Presidente Gianfotta, la cosa divertente è questa che eh, c'è stato ormai qualche settimana fa, il vertice del DAP che ha dato l'obbligo, scritto nero su bianco, ai direttori di carcere di contattare i CAS che non esistono nella fase finale dell'esecuzione dei dimittendi. Quindi come si fa? Come fa un direttore che non c'è, che ha scavalco su vari istituti, a contattare un istituto che è previsto dalla norma, ma forse non c'è più la norma, e sicuramente non è attivo sul territorio. Lo so per certo, perché quando ero consigliere regionale all'inizio degli anni 2000 avevamo fatto un'analisi su tutta Italia, erano sette i consigli di aiuto sociale, compreso Torino, compreso anche Mondovì, ma non c'è più neanche il Tribunale, e con l'attualità di un solo presidio, che è quello di Palermo, che magari ha sbagliato a costituirlo. Eh. Io do anche per scontato che magari l'interpretazione spinta dall'amica Bernardini non fosse, eh, diciamo, la più attuale, però certo è che come garante, io ho segnalato ai presidenti di tribunale che c'è un problema da risolvere. O si devono fare e si fanno e si dà uno strumento ai direttori di carcere per i dimettendi o si mette una pietra tombale su quella vicenda ma si crea qualcos'altro davvero di opportuno, di necessario per creare il contatto fra il dentro e il fuori perché la recidiva si batte così. A te le ultime parole. Sì, intanto sono molto felice di aver rivisto il Presidente John Frott perché io nel libro ricordo il consigliere Isabella, Alfonso Sabella, con cui ero andata a lavorare nel 2000 e quindi mi ricordo benissimo insomma, di quel periodo felice insomma, del, del Dipartimento che era anche carico anche di, di grandi aspettative, no? insomma, eh, beh no eh, eh, in, in realtà il caccia di bollate è vero cioè quando io parlavo della vision e del fatto che era eh, che è stato frutto di un, un appunto di un progetto concordato tra centro e periferia e appunto c'era riguardava anche effettivamente l'ufficio eh, dei tenuti ma io mh, eh, sì la questione in questo periodo insomma noi viviamo una situazione di grande, di grande incertezza eh, perché appunto anche la questione insomma della, della mancanza delle, dei direttori, dei colleghi quindi le difficoltà anche soltanto a, a, ad assentarci per le feti veramente ci crea delle, delle grosse difficoltà e, e tutto questo non è altro che un po' il, il risultato probabilmente di un'amministrazione che forse non, ancora adesso non, è, non, non sa bene quali sono le eh, qual, è, qual è veramente l'indirizzo che vuole dare no, alla propria amministrazione che cosa vuole per tanto tempo il fatto di non aver fatto i concorsi per i direttori faceva capire una sola cosa Cosa, che i direttori probabilmente non servivano perché altrimenti se, se, se, se i direttori fossero stati considerati importanti probabilmente eh, non, non avremmo aspettato 30 anni no 20 anni insomma prima di eh, certamente adesso insomma aspettiamo i, i colleghi che dovrebbero arrivare e quindi probabilmente questa cosa insomma ci darà un po più di, di, di spiraglio io chiudo eh, sottolineando insomma eh, quanto è, è importante che la comunità che la città eh, veramente consideri il carcere non soltanto non sono parole vuote, ma consideri veramente il carcere come una parte della, della comunità. Ecco, io credo che davvero, eh, davvero la comunità, la città dovrebbe pretendere di avere, di, di avere notizie del carcere quotidiane, e dovrebbe interessarsi proprio alla vita che si, che si, che si, che si, tiene, che si tiene in carcere. Nel libro noi parliamo anche degli aspetti della quotidianità, no? che sono molto importanti perché effettivamente noi pensiamo pensiamo che, che la persona eh, che entra in carcere un po' ne, da quel momento in poi è come se non avesse una vita, in realtà ha una vita, una quotidianità e ha una serie di, eh, di, di, di sentimenti, di emozioni, insomma, e quindi mh, noi dobbiamo, eh, dobbiamo davvero occuparci del carcere se vogliamo intanto che la nostra società, l'abbiamo de detto, l'abbiamo detto anche questa sera, sia più sicura, ma dobbiamo anche, eh, dobbiamo anche occuparci del carcere se vogliamo che davvero insomma si eh, eh, si, si confermi insomma una, una, un, una società come la nostra che è una società comunque eh, all'avanguardia e anche una società che mette al centro i diritti delle persone ecco. grazie a Cosima Buccogliero e a Serena Occello senza sbarre, storia di un carcere aperto Giulio Inaudi editore grazie a Davide Mosso e a Monica Cristina Gallo, grazie a tutti voi che avete retto fino a quest'ora.